avvenne questo fatto della bettola, no? Questo fatto della bettola che fu una cosa traumatica per la nostra provincia, insomma, perché lì avevano ucciso in gran parte delle persone anche anziane, comunque adulte. Qui invece fecero scherno dei morti, insomma, no? E poi uccisero dei bambini, insomma... E allora era proprio nata la coscienza di dire con questi qua bisogna farla finita, insomma, ecco, e ci fu un, un bel, una bella leva che, che, prese, che prese le armi.